Il movimento juvenil valdense nel Rio della Plata ha avviato da un paio d'anni un'ampia riflessione sul tema della violenza di genere. È nata da un caso puntuale che è sorto nel Rio della Plata da cui i giovani nell'assemblea Rio Platense che è un'assemblea che coinvolge tutti e tutte le giovani del Rio della Plata si è ritrovata e ne ha parlato. Ha superato presto il caso specifico per parlare in generale della violenza di genere e per vedere come cambiare, come trasformarsi per creare dei legami liberi e positivi per, per tutti e per tutte all'interno della Chiesa. L'Assemblea dei Giovani ha inviato una lettera alla Mesa Valdense, che a sua volta ha discusso della necessità di avviare una riflessione su questo tema, costituendo un gruppo di lavoro. Il Sinodo decidì fare un atto in particolare su violenza di genere e generazione, nella quale solicita alla Mesa Valdense la conformación de un grupo de trabajo para acompañar los procesos comunitarios. Ese grupo ya empezó a trabajar, eh, de hecho ya han recibido consultas y solicitudes de diferentes comunidades y diferentes presbisterios para empezar un trabajo de talleres y acompañamiento, porque una de las cuestiones que nosotros hemos estado eh, viendo es que esta problemática già non deve limitarsi a un caso in particolare. E con una prospettiva aperta, quindi, che il gruppo ha cominciato a lavorare, nonostante le difficoltà iniziali. Io penso che sia stato un processo molto doloroso per tutti e per tutte, ma che ha permesso di parlarne e cambiare le cose e di far parlare molte persone che erano rimaste in silenzio tutti questi anni, di tutte le generazioni, di tutte le età. Credo che sia un processo che va a portare il tempo e anche è importante che questo gruppo di lavoro che si conformò a, a o la intención es que, que sea así, es un acompañamiento también no solo puntual a personas sino también a las comunidades que muchas de ellas no tienen herramientas para, para poder analizar profundamente estas temáticas, eh, muchas de estas comunidades las consideran temáticas nuevas, por más que no lo son, pero como ahora salieron a la luz parece que son nuevas. Questa discussione sulla violenza di genere è legata ad altri temi che stanno emergendo in maniera molto forte nel Rio della Plata. Si tratta di un movimento sociale importante sia in Uruguay che in Argentina. Questa lotta è accompagnata da un movimento sociale importante sia in Uruguay che in Argentina e che permette, al di là di lavorare la violenza di genere, lavorare su tutta la struttura, quindi fare cambiamenti molto più profondi che solo se si trattasse della violenza di genere. Quindi, cambiamenti che hanno a che vedere con la persona e con la comunità tutta. Su queste tematiche sociali, la Chiesa Valdese è chiamata a prendere posizione, avere un ruolo e inserirsi nel dibattito ecumenico. Quindi, le Iglesias Protestantes Historicas pudimos elevare el la nostra voce in relazione a questo tema. Voglio dire il tema della questione di de sessualità, di género, di un montone di altre cose, di diversità sessuale, eh, Sono temi che stanno molto nel momento, nelle discussioni quotidiane e inclusive, mi alegra, nel marco delle nostre comunità. Anche la Federazione Giovanile Evangelica in Italia ha ripreso nell'ultimo anno di attività una riflessione sul tema della sessualità e sull'approccio alla propria identità. In particolare si è partiti dal presinodo del 2017 in cui il tema erano anche i percorsi delle donne, di consapevolezza delle donne, si è arrivati al campo studi di dicembre dove il tema era proprio il corpo e la sessualità. Quello della Federazione Giovanile Evangelica in Italia è quindi un percorso che si intreccia con quello avviato nel Rio della Plata, presentano elementi comuni importanti e portano trasformazioni nei soggetti, nella Chiesa e nella società. Poi abbiamo pensato così di, di organizzare una serata del, in occasione del presinodo di quest'anno insieme, uh, proprio questo aspetto dell'ascolto, l'ascolto delle storie, delle persone, la capacità di, del Rio della Plata e del movimento giovanile um, di interrogare l'interno della Chiesa sul tema della violenza e mh, personalmente credo che questo sia uno dei passi uh, significativi, fondamentali che resteranno negli anni, nelle vite dei, dei giovani uh, che l'hanno vissuta vissute e delle Chiese e, mh, e anche vabbè, sicuramente la questione di un tema così sensibile in questo momento a livello so, di società ha permesso di dare una testimonianza forte e chiara da parte dei giovani e delle Chiese su un tema che ci riguarda personalmente come, come donne ma anche come, come uomini di fede e credenti.